Buongiorno a tutti, sono il professor Antonio Avezza, sono il direttore della cattedra di endocrinologia dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, nonché il eh, responsabile dell'ambulatorio di andrologia regionale della regione Calabria. Sono qui ospite del professor Antonini questa giornata, eh, impianto di protesi peniena tricomponente, intervento riuscito perfettamente sul paziente di 72 anni vasculopatico, eh, sono rimasto molto impressionato dalla tecnica intraoperatoria eh, e dalla riuscita dell'intervento che come eh, vedrete poi dalla, dalla registrazione eh, ha avuto un risultato più brillante dell'inizio nel senso che appena aveva un piccolo recurvatum che è stato corretto dall'impianto protesico eh, sono molto eh, contento di avere assistito, di essere stato il terzo operatore e ringrazio il professor Antonini per l'ospitalità